Sono impegnato, cosa c'è? Sto studiando, altrimenti mia madre si arrabbia. Adesso non rompere le palle, ti chiamo io se voglio uscire. Ok, ciao. So hmm. Pronto? Ciao, sono Jane. Pronto? Ehi hey Jane, sono io, Walter. Ti ricordi di me? Dell'università, giusto? Lo studente di informatica? Come va? Sì, sono io. Ho pensato a quella cosa che hai detto sul creare un'applicazione per il tuo cellulare. Penso ci sia un modo. Ah. Uh -huh. Tu vuoi tenere traccia dei impegni? Ma non hai mai tempo di aggiornare il calendario? L'agenda quindi ho sviluppato un algoritmo che analizzati la tua GPS e tuoi status social in questo modo. Con i Apple, la potrebbe generare un calendario automatico. Per Sei soli... così carina a fare questo per me? Sì, ma certo. è ok, mi piace la tua idea, davvero? Ahh, uh -huh. quindi potremmo incontrarci e parlare dei dettagli adesso? Sì, in realtà sono molto impegnata adesso. C'è questa casa con le mie amiche, sai? Mi sono stata io a organizzarla. Posso tirarmi indietro? Ah, ok. Prossima volta allora? Sì, certo, mi faccio iva io. Dopo aver pensato un po' a questa cosa dell'app. Aspetta un mio messaggio. Che ne dici della prossima settimana? Ti faccio sapere, ok? Senti, devo veramente andare adesso, altrimenti faccio tardi. Tu continua a lavorare la tua casa dell'alberito, ok? Ci sentiamo. Ciao. Ehi. C'è adesso. Ti rendi conto che ho perso del tempo per la tua idea? Cosa? Pensi che tutto ti sia dovuto soltanto perché sei carina? Devo ammetterlo, è una bella faccia testa, ma non ce la vari neanche con me, Walter. Non ho tempo da perdere io. Sei solo una stronza. Non prendertela con me, ragazzino. Io le conosco le persone come te, che non hanno le palle di affrontare la realtà. Quindi lascia che ti spieghi io come stanno le cose, piccolo ragazzo incompreso. Tu non hai amici, fai stalking alle ragazze, sei un fottuto zero del computer, ma solo perché ci passi la tua vita intera. Scommetto che non hai neanche mai ne fatto sesso, vero? Stai zitta! Beh, vedi, non è perché sei brutto, stupido o timido, no. È perché non hai mai avuto il fegato di alzarti e combattere per te stesso. È perché lasci che le altre persone ti scavalcino. È perché sei un debole Stai zitto Stai zitto Non lo sai mai più farti vivo Ho sfigato ah, Tu non sai un cazzo di me sì. All praise is due to Allah, the strong and mighty. And may blessings and peace be upon the one sent by the sword as a mercy for all the world. O oh, people, recently you've seen us on the hills of Hashem and on Dabok's plain, chopping off the heads that have been carrying the cross delusion for a long time filled with spite against Islam and Muslims. And today, we're on the south of Rome, on the land of Islam, Libya, sending another message. O oh, crusaders, safety for you will be only wishes especially when you are fighting us all together. Therefore, we will fight you all together until the war lays down its burdens and Jesus' peace be upon him will descend, breaking the cross, killing the swine, and abolishing jizya. And the sea, we've hidden Shaykh Hussama bin Laden's body in, we swear to Allah, we will mix it with your blood.